Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con informazione fiscale. Nell'approfondimento di oggi tratteremo il tema dell'Imu e eh, ci aiuterà Anna Maria D'Andrea. Buon pomeriggio Anna. Buon pomeriggio Tommaso. Il tema di oggi come anticipato è quello dell'Imu, in particolare un caso un po' specifico, quello eh, dei coniugi con residenze separate. Questo perché eh, nella scorsa settimana ci sono state novità eh, sulle regole, ma prima di entrare eh, nell'argomento, e in particolare sulle novità, eh, ti chiederei Anna di fare, di ricapitolare un po' qual è il quadro normativo e quali sono le regole che erano previste fino a prima dei cambiamenti della scorsa settimana. Sì, Tommaso. Uh, diciamo che l'IMU e soprattutto la questione dell'esenzione per i coniugi è stata caratterizzata negli anni da diverse modifiche uh, dovute per lo più a un'interpretazione contrastante dei requisiti per averne diritto tra Ministero dell'Economia e giurisprudenza di merito. Uh, L'ultima modifica uh, sulla questione proprio dell'esonero per i coniugi con diversa residenza è stata introdotta con la scorsa legge di bilancio e per risolvere la questione dei tra virgolette furbetti delle seconde case era stato previsto che i coniugi potessero beneficiare dell'esonero su un immobile a scelta. Uh, questa è la regola prevista precedentemente sulla quale interviene la Corte uh, Costituzionale che mh, con la sentenza che tu hai citato la 209 del 13 ottobre Uh, ha di fatto ripristinato la possibilità per i coniugi di avere diritto ad una doppia esenzione nel rispetto ovviamente di specifici requisiti, non è, uh, anticipiamo ancora prima diciamo di scendere nel dettaglio, diciamo che non è quello della Corte Costituzionale, non è un via libera all'esonero per tutte le seconde case, ecco. Quali sono dunque diciamo, i tratti salienti di, di questa sentenza della Corte Costituzionale e quali sono poi gli aspetti su cui incide maggiormente? Allora la Corte Costituzionale parte da due principi, il primo è che uh, le regole fiscali non possono penalizzare la famiglia e eh, quanto previsto in materia di IMU eh, finiva appunto col penalizzare i coniugi o le coppie unite civilmente che decidevano appunto di formalizzare eh, la propria unione. Il secondo principio da tale parte eh, la sentenza è che eh, siamo in una situazione sociale fluida in cui non è inverosimile pensare a delle famiglie che vivono in abitazioni differenti e che si ricongiungono ad esempio nel fine settimana. Pensiamo ai, a marito e moglie che lavorano ad esempio in città, in città diverse. Uh, cosa prevede quindi la sentenza della Corte? Uh, cambia sostanzialmente la definizione di abitazione principale perché con questa pronuncia vengono dichiarate incostituzionali tutte le norme che fanno riferimento non solo ai fini dell'esenzione IMU. Um, fanno quindi riferimento eh, non solo al proprietario dell'immobile ma anche ai componenti del proprio nucleo familiare. Eh, viene quindi stabilito che per abitazione principale ai fini dell'esenzione IMU non si intende più la casa dove vive o meglio dove ha la residenza anagrafica e la dimora abituale il proprietario dell'immobile e il suo nucleo familiare ma l'immobile in cui il proprietario dell'immobile risiede e dimora abitualmente. Queste restano le due condizioni per beneficiare dell'esonero. E a livello pratico sostanzialmente cosa significa? Che se marito e moglie hanno uh, ciascuno una casa e ciascuno di questi ha la residenza anagrafica e la dimora abituale nella propria abitazione, ambedue potranno uh, fruire dell'estensione IMU se invece eh, i coniugi hanno residenza e dimora abituale sulla stessa abitazione in quel caso l'esenzione sulla seconda casa non spetterà più. Perfetto, quindi dopo aver visto quelle che poi possono essere delle no, vere e proprie novità sulle eh, regole per i coniugi con residenze separate eh, vi invitiamo a leggere eh, tutti i dettagli nell'articolo che è in descrizione del video eh, e prima di salutarvi per questo appuntamento e per, per darvi poi appuntamento al prossimo approfondimento eh, però eh, volevo chiederti Anna quali sono tutte quelle questioni e quei nodi ancora da sciogliere alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale? Allora, sicuramente la sentenza della Corte diciamo mette un punto su una questione di battuta però restano alcuni punti aperti ad esempio come si potrà quindi verificare che non ci siano abusi nell'applicazione di, di questa sentenza e quindi delle nuove norme la uh, sentenza della Corte Costituzionale in questo senso eh, responsabilizza i comuni prevedendo per l'appunto maggiori controlli per accertare che gli immobili in cui eh, i contribuenti fissano la propria residenza anagrafica siano poi effettivamente la dimora abituale. Um, Diciamo che um, i comuni hanno a disposizione alcune informazioni per verificare questo aspetto e sono soprattutto le bollette, eh, il parametro che viene preso in considerazione per vedere se la casa è effettivamente la dimora, cioè l'immobile in cui la persona vive quotidianamente. C'è da dire però che non è detto che eh, questi controlli vengano effettuati in maniera capillare e che i comuni abbiano le risorse eh, per eh, portare poi a, a termine il compito che gli è stato affidato dalla Corte Costituzionale. Quindi questo resta uno dei grandi temi, temi aperti e il rischio eh, che l'esonero venga eh, applicato in maniera indebita è concreto. Uh, Un'altra questione aperta e che si lega sempre al compito dei comuni è relativa alle domande di rimborso che potranno presentare i coniugi che fino ad ora hanno pagato pur uh, potendo beneficiare dell'esenzione alla luce dei nuovi requisiti, perché anche in questo caso si dovrà presentare domanda al Comune e il Comune a ritroso dovrà verificare se spettava o meno l'esonero. E in questo caso qui non, sono, non è chiaro quali saranno i tempi così come non sono chiare le procedure che verranno seguite, quindi la questione è chiusa uh, ma non del tutto. ecco. Se quindi a livello di regole la questione sembra chiusa, tuttavia ci sono ancora alcuni aspetti aperti che in un certo senso nel futuro prossimo potrebbero eh, diciamo essere oggetto di ulteriori novità. Ovviamente vi aggiorneremo su eh, tali aspetti e per questo approfondimento è tutto e vi lasciamo al prossimo appuntamento. Arrivederci. Arrivederci.